Come si fa ad assegnargli così poco faccio, soprattutto a Gogeta, che appare nel film per, quanto, 20-30 secondi? Ma dai! Sarebbe interessante vederli in Dragon Ball Super, soprattutto se è in forma Super Saiyan Blue. Speriamo in bene! Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Palmerone98 e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare vorrei nominare ben due canali, il canale di Color e il canale di Weson Miso, il cui link lo troverete in descrizione. Per chiunque volesse essere nominato nel mio prossimo video deve scrivere sotto nei commenti hashtag PalmeroneSponsor. Ripeto, hashtag PalmeroneSponsor. Direi che possiamo tornare al video. E eh sì, ragazzi, come già speravo, con le anticipazioni sull'episodio 66 abbiamo modo di vedere che Veget fa finalmente la sua comparsa anche in Dragon Ball Super. Devo essere sincero, non mi aspettavo veramente il suo ritorno, ma ci speravo molto, perché già questo personaggio mi era piaciuto molto durante la saga di Majin Buu, anche se lo scontro contro quest'ultimo avrei preferito renderlo un po' più equilibrato. Comunque... Finalmente potremo vedere anche un Veget in Super Saiyan Blue ma soprattutto un combattimento tra le due fusioni Potara e considerando che la fusione di Zamasu oltre ad essere molto potente e anche immortale per come ci è apparsa e Veget avrà sicuramente superato la potenza di Beerus per non dire anche quella di Whis probabilmente mi aspetto uno scontro spettacolare E niente gente qui finisce il video So che è venuto un po' corto ma questo avvenimento non potevo ignorarlo In questo periodo sono un po' indaffato ma ho già alcune idee da portare sul mio canale Quindi tenetevi forte Infatti avrei in mente di portare nuove rubriche, nuove tipologie di video, un nuovo format in pratica. Bene gente, se vi è piaciuto il mio video lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, date un'occhiata alla pagina di Facebook che trovate in descrizione. Noi ci rivediamo con un nuovo video e ciao a tutti!